Zombie Apocalypse Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, un nuovo video vlog. Eh? Questa volta mi trovate fuori casa perché sono vicino, al sono andata in, in via Galatea. Non so se si vede. Via Galatea e ehm... davanti a me, di fronte a me, c'è nonna carellino e... e niente. Ho dovuto togliere cuffie perché sennò non mi sentivate. Poi guardare tutti i miei piedi, non evitare di mettere i piedi, non ti dico dove. Un no, attimo sto correndo, se i profumi, sto facendo la spesa e niente. Quindi devo andare a prendere un po' di nulla allora eh, stamattina mi sono trattata con un po' di correttore eh, il palito L'Oreal, 327 cashmere eh, poi ho messo un po' di cipria della rimel warm beige 006 eh, dopodiché ho, ho messo un po' di lip gloss infine e un po' di bronzer come fare il contouring non so cosa se si possa vedere che non si vede una mazza ma vabbè e ho ridefinito le sopracciglia Già. e nulla, dopo di che basta, non ho fatto altro niente un po' di scignon non so se si vede se si, se, se, se si percepisce non so più parlare ma vabbè dettagli e niente quindi oggi fa un caldo come dice Federico Style, oggi fa un caldo fotonico ma beh <ride> niente quindi che dire adesso sto correndo a sapere profumo appunto vi ricordisco eh, a prendere il vidal 4 vidal c'ho anche qua il come dire il biglietto della lista della spesa e una comicellare si sì. Perché mi serve per struccare il viso? Perché ne ho una, ma ce l'ho a metà e mi serve per struccarmi. Scusate se guardo per terra, se guardo verso il basso, ma voglio guardare metto i tiri perché non voglio inciampare e né tanto meno beccarmi qualche merpina. Quindi vabbè. bene. No comment. <ride> Già. E nulla. Qua vedete dove sono? Allora, intanto tiro su col naso perché sono mezza freddata, lo so che non è bello da sentire, ma questo è e niente. Però sto andando a per i profumi e non compro null'altro perché tanto mi serve di comprare altro niente, se non che quattro vitale va con della Garnier, quella skin active, cioè quella col tappo rosa. E sempre se la trovo, non è detto che la trovo che vabbè anche loro vogliono partecipare al mio video vabbè eccolo lì niente bene ragazzi allora il video mi sa che finisce qui perché poi devo entrare anche a a Simpli come si come non so se è Simpli no Despar Despar mi sono girata un attimo dietro e che è uscita ancora perché una volta era a Ocean, adesso è a disparo. Simpli, punto simpli Insomma, ogni torta ne cambiano una. Vabbè, lasciamo stare là. No? <ride> Già, e niente. Vedete? Sono profumi. Si vede qualcosa? No, si vede niente perché io non sono capace di fare inquadrature. però vabbè. Ecco qua, sapone troppo e niente, adesso io vado e, e stoppo il video, ci vediamo un'altra volta, ciao ragazze. Allora ragazze mie, rieccomi, dunque, se lo so, mi vedete tutta sudata perché sono appena rientrata dalla spesa, sono stata in, in un negozio market, in un mini market di Palau, poi sono andata alla, al sacco di profumi, come vi ho appena detto. Dopodiché, sono andata eh, appunto al despar a prendere roba, insomma, poca roba: frutta, verdura, pasta e basta così. <ride> e, mh, dopodiché, capirete bene il sudore che ho fatto avanti e indietro in giro per il mio paesino. Cioè, e niente, eh, quindi allora, adesso mi faccio vedere il mio outfit che è così, vedete, vi faccio vedere di velocità perché eh, non ho voglia girare la cam, ecco qua, questo è il mio outfit. Eh, il mio kimono è, è appeso in, in corridoio, quindi non mi va di farlo vedere, la, la, tanto l'avrete già visto in un video a parte. Eh, se riesco vi metto il link nelle schede di informazione. Che sono o a sinistra o a destra, appaiono da una parte all'altra. Oppure ve me li metto nell'info box. Comunque, girando per il mio canale troverete queste informazioni del video. Che ogni volta vi pubblico: del mio kimono o non kimono che sia. Vabbè, niente. A parte queste fregnacce, ragazze mie, eh, sono contenta che finalmente sto tornando a fare video. Questo lo devo ripubblicare. Anzi, non lo devo pubblicare. Vabbè, oggi non so parlare. Cioè te, Lasciate, lasciate perdere <ride> ehm, ieri ho appena pubblicato il video delle mie scorte beauty che sta qua sotto dove? sì questo qua vedete? questo? dove sto indicando? Vabbè. sì ci siamo capiti comunque è lì ehm, grazie ancora per l'affetto che mi date e grazie ancora per, eh, per, perché mi sostenete in tante, grazie mille di cuore un corazon così grande ehm, non faccio video sulla la spesa per oggi perché sono troppo stanca ragazze non ce la posso fare ma eh, appena posso ve lo farò non, non adesso un altro momento ehm, intanto mi vado a stoccare perché mi sta bruciando tantissimi gli occhi voi non so se, la, se mi vedete bene o male ma mm. Un secondo così a non li faccio cadere ok allora tolgo questo tolgo questo um, ciuffino che ho qua e mi faccio vedere bene vedete se voi direte mamma mia quanto si è sudata eh raga è normale c'è caldo si suda poi figuriamoci prima quando eravamo con le mascherine ve lo ricordate? che non se lo ricorda e eh, quindi anche se mi trucco, non me ne può fregare da meno. Anche se sudo, pazienza. Ma almeno non sono un cadavere che gira per strada. Quindi eccomi qua. Con Tutto il mio sudore splenge. Il frignaccio che dico, però è la verità, ragazzi. Mi piace truccarmi anche se sudo. Chissà, ragazzi. L'importante è stare bene con se stessi. Oltre che con gli altri. E Vabbè, ragazzi. Io adesso vi lascio e... Era un breve video vlog, questo. Ora mi rimetto gli occhiali. Mi vado a struccare. Mm, ovviamente, mi strucco con la comicellare che ho incominciato e che sto per terminare, cioè quella che sto per terminare, perché si fa così. E poi, nulla, mi vado a mettere il collirio per gli occhi che ne ha necessità perché altrimenti gli occhi diventano rossi come un peperone. Non è il caso e vi guardo altri video musicali perché i video vostri li guardo la sera mentre i video musicali li guardo al mattino sì, devo essere onesta con voi non troppo ma un po' sì a volte guardo i video musicali la sera a volte li guardo la mattina in questo caso li voglio guardare la mattina i video musicali poi se mi viene lo spirito di guardarli adesso, non lo so, vediamo Decido il momento quando vuoi montare i video se guardare i vostri video o meno ok non ve la prendete a male raga come dite voi voi avete una vostra vita anche io la mia ma può che vi guarda ok e niente a presto ragazze ah io mi dimentico sempre se vi va mettete un bel like di supporto un commentino attivate la campanella se vi iscriverete iscrivete e... ciao a presto un bacio alla prossima